secondo video ehm, però abbiamo un piccolo problemino e quindi oggi registreremo direttamente con questo <tricol> grip e eh, diciamo il telaio sul posteriore non riusciva a stare fermo, ma ehm, eravamo un po' contrastanti sulle, sulle opinioni, chi diceva che, era, che aveva un po' troppo anteriore e chi diceva che bisognava un po' stringere il posteriore, quindi mh, abbiamo deciso per l'anteriore e quindi ci siamo concentrati sullo stringere la carreggiata anteriore per vedere cosa mh, comportasse. Sarebbe dovuto essere un video a due, ma... sto a piedi letteralmente ma come avete visto purtroppo mi si è rotta la campana quindi ho dovuto abbandonare molto presto Dopo aver stretto l'anteriore sembrava andasse un po' meglio, perché nelle curve sembrava aver ehm, più scorrevolezza. Per un riscontro migliore ho chiesto il parere di Francesco e ha iniziato un turno con il mio kart. Bustatevi il video, <susurra> fa paura eh? L'anteriore no. fa paura e ma dietro ma l'anteriore eh. è ma no l'anteriore va bene l'anteriore è troppo cioè come tocchio si punta, è allucinante e avrete sentito ehm, aveva un anteriore che a parer mio era qualcosa di allucinante come toccava il volante il telaio tendeva proprio a puntare e a fare da perno sull'anteriore Abbiamo dunque optato per stringere leggermente l'anteriore e sicché avevamo delle gomme totalmente finite abbiamo messo delle Vega XH che erano leggermente più dure rispetto a quelle che avevamo. totalmente peggiorata, vuoi forse perché era pomeriggio e la pista si era scaldata e la situazione era totalmente cambiata abbiamo deciso così di optare ad altro abbiamo deciso di stravolgere il telaio scaricandolo all'anteriore stravolgendo tutto quello che era il setup Meglio, però causa stanchezza, pure pista che comunque non era più gommata come la mattina, e soprattutto l'inesperienza con alcune traiettorie sbagliate, eh, non, eh, non si vede molto nei video ma posso dirvi dalle sensazioni che era veramente cambiato comunque vi lasciamo e adesso con questo video per adesso è tutto e in descrizione vi lasciamo il nostro link della pagina instagram il link della pagina facebook e mi raccomando seguiteci iscrivetevi al canale cliccate mi piace se vi è piaciuto e cliccate sulla campanella, campanella per rimanere aggiornati punto. importante aggiornate almeno vi arrivano le notifiche nel momento in cui noi caricheremo il prossimo video che sarà una grandissima sorpresa cosa, per tutti una cosa proprio esagerata quindi vi consiglio di rimanere aggiornati su tutto quanto alla prossima Ciao!